a me? Eh? Sì, non ti preoccupare, tu, no, tu sei. Yeah, Mettila a centra. che eh? non no bruciate le mani. M decine e decine e decine tutte del visore del visore, no? E sai che si vedeva? Si vedeva tutta la città, là loro, dentro sotto di controllo. Di tutti il distretti della città. Due, due, due. Buonanotte! Buonanotte! Buonanotte! Ma se sei italiano non parla... voglio sentire parlare Se sei italiano parli spagnolo Che eh, ti detto? E' eh, Antonio la... C'è sta parlando, parlando, parlando, parlando, parlando spagnolo? Eh? Una sera... Non mi sembra questo pomeriggio di entrare in un padre. Con l'immaginazione con la fantasia in questo momento mi trovo a Roma, a Via Vecchio nella celebre strada che poi. Federico Fellini immortalò nel suo capolavoro cinematografico La di vita Questo è un, esempio esempio sì, sì. è un esemplare dell'esistenza è un esemplare della condizione dell'esistenza umana Lo vedi? Mi sapresti dire quale pittore italiano che visse la maggior parte della sua vita a Parigi a Place du Cartre Montmartre come si chiamava? che era specializzato nel fare certi colli Giamolo. snelli come si chiamava? Gianpolo è famoso, lo conoscono gli inglesi, gli americani, tutto il mondo lo conosce faceva i colli lunghi ah, yeah, oh, sono mara Modigliano! Amedeo Modigliano, bravissimo Allora, adesso, io siccome sono a Via Veneto e sono entrato in un caffè che, che è pieno di gente, assiepato il caffè di Paris a Caffè d'Oneso, accanto a uno del Cesio. Poi c'è la faccenda americana, lì accanto conosco bene. No perché a confondire anche negli anni 60 andavo a fare gli esami di concorsi statali avviare io non ho fatto gli esami mi sedevo avviamento e pagavo 300 lire un caffè col il bavaglino e compagnia bella. e con tutte le donne spavaracchiali che si sedevano a avviando e lui comunque è certo che in questo caffè per se stesso con tanti piedi tavoli, i sedili, i la... ah, è... e la sua oh, caratteristica era poposa oggi i gattini di passi per e una pienezza d'essere. C'è che un bailar, una confusione. Non so chi lo Una confusione, una confusione. Oh, che non oh, una vera e allora io cerco una persona. Questa persona si chiama Crollato crollato Amerigo? O crolla trollato. Crollato. -crollato. crollato. Allora io in questo bylamine non riesco a spottizzare dall'inglese, spot, a individualizzare, a localizzare questa persona. è come quando gli in un grande, una grande discoteca e cerchi un amico che è un b che è assolutamente lì, però non lo riesci a trovare, a vedere, perché lui magari si sposta, in quei momenti che tu cerchi di inquadrarlo, di spottizzarlo, lui si è sposta. È per Capisce? Una volta si sposta a destra, una volta a sinistra, una volta a destra e non lo trovi mai. Per esempio tu vai a cercare a Piero, un amico mio, e Piero non c'è mai, ma è là dentro Questo essere illuso, cioè. Allora io che cosa faccio? No, Un'operazione di nullificazione. Nullifico tutto quello che c'è attorno a te, ma non la cosa. Cioè, non li con i tavoli, non li con i piattini, non li fu con i camerieri, non li fico con le persone. L'essere nudo, no? Tu sei l'essere ma io devo modificare perché devo trovare lì poi mi eh, ha un cameriere perché ancora non riesco nullificato non riesco a trovare allora vuol dire che crolla crollato non c'è oggi nel locale non è venuto ma è impossibile perché crolla crollato dice lì il cameriere mi ha detto ma è lì ma io non lo trovo e due ore con gli occhi, perché lui si sposta, se va, e io praticamente in questa grande sala, o in questo grande parco che ci vedo davanti, che ci sono 100.000 persone che non riesco a trovare. Giusto? Okay. Capitare a tutti. Allora, comanda un cameriere: No! Lei ha fatto una trasposizione, dice del nome. Come si dice trasposi quando fai una riforma dei Trasfondo la trasposizione del comune matematico, non della matematica. Lui si chiama crolla americo, non crolla-crollato. Io lo chiamai crollato perché è andato in bancarotta tanti anni fa. Perché da crolla viene, da vero crollare, crolla, viene il partecipo passato, crollare. E quindi praticamente, Cap e. E che lui è sotto accusa il capo spedone. Per avere discorso sulla filosofia dell'esistenzialismo, dell no? della condizione umana dell'uomo. Cioè tu sei fra l'essere e cioè il mondo. Tra il mondo e il mondo. Perché vuoi già posato, il massimo spedone. Questo era un preato. Non dovreste leggere questo. Le meari dei fauci. Due cose. Du du di liquido Prendo un caffè. Siete che ti prendo un caffè. No. Lui capisce? No, in oh, è Ma è inglese. Ma stai capendo? Io sei. In inglese. In inglese. Vediamo se capisce. Adesso io avrei bisogno di due gocce di liquido no, di di no, diolisiaco. No, per inumidire le mie aride fauci e poetica Se tu che disse 40 anni fa l'America è una tigre di carta, per i battaglia, ecco perché dico che la Cina ti l'America. E no, amalleggi, ti no. No, ma lì c'è un discorso più importante ora, te. Mi ah. Presentate come se entrate un grande profeta, con quei libri sotto. Quei libri là non è uno che ne esistono, ne esistono miliardi e miliardi, miliardi e miliardi. E tristemente sono pure fatti belli, grossi, con la copertina bella e a volte ci sta piazzando pure paff. Chi la fa? 1800, 1700 anni abbiamo creduto veramente quei libri, c'era la, la verità e abbiamo apprezzato le parole di quelle persone che hanno scritto e che a volte ci stava pure la morte, pensando veramente... Perché c'è tutto? che ci portavano avanti yeah, ma la lì, di, di, ho capito no, parlare sì, sì, yeah. e pensate che di le cose, perché le promesse sia quello che dicevano i libri sia ognuno che è andato a governare le promesse non hanno fatte a falangare e invece a falangare vuoi dire sì, lasciate la parola siciliano? Oh, fai voglio... parlare a Luigi tutta, E' Giordano, cioè, ho capito, però no la no, no, gente che creduto Ora che bene, pare. sì, sì, sì. i Veramente erano trovata la strada giusta. facendo così a colista partite nuovo... ma le un po' se è così. Ma te mi capo là. Ah, addirittura negli anni 68. Quando l'America ha fatto il primo misso di Età alla Luna come, come ha fatto? Il primo messo di Età alla Luna Non ha fatto questo È stato Che poi non è stata mai sulla Luna e la pollo Ho capito Ma non la facciamo lungo Non è più facile non Io ho sentito queste parole Alla televisione in Italia negli anni 60 Dai grandi scienziati e studiosi. Hanno detto La scienza Accorta la nuova tecnologia, sta facendo passo da gigante. Se le cose continuano a crescere così, dice figura che abbiamo arrivato alla luna, se la scienza e la tecnologia messi insieme continuano a crescere così, al 2000 il mondo è tutto. Hanno arrivato al 2012. Il 50% dell'umanità intorno all'Europa fa la cavaca. muoiono di 40.000 persone al giorno di fame. Due o tre settimane fa il telegiornale italiana confermato... Nell'Europa ricca scandalistica, muoiono quadro, 40.000 persone. In tutta la terra L'altra la Due settimane fa il telegiornale italiano ha confermato che nessuna nazione più ce la fa davanti senza l'aiuto la di Real. No, forse è qua. È il vento. No. È il vento. È accaduto? È il vento. Troppo vento. Persone che si mettono a, a, a parlare dicendo le cose si dovrebbero fare così, pur lì. Ecco se eravamo fatti così tutte erano andate, invece le cose hanno 100% sono non andate, non andate la causa è stata una sola, non è che ce ne stanno tante tutti quei miliardi e miliardi di libri ammucchiati grandi biblioteche in tutta la terra abitata non hanno servito un bottone, a niente, non hanno portato nemmeno l'1% di successo, hanno portato un regresso del 100%, allora è mudezza. Ecco il libro che è semplice, che non ci sta scritto nemmeno. Questo non è il libro della verità, è della falsità, della menzogna. Che non ci sta scritto, chi l'ha scritto? che ci stacca la testa sua, perché chi ha scritto questo libro, ha fatto scrivere, è invisibile. Perché è invisibile? L'umanità mette in dubbio che non esiste, però tante gente dicono se io lo vedo e lo tocco, allora credo, se si poteva, chi ha creato il mondo e ha fatto il giusto libro, se si poteva vedere, si poteva toccare e qualcosa del quattro soldi tutte le cose che vediamo e togliamo invece le cose invisibili sono quelle che hanno un potere enorme tu vedi un, il vento, non ti vedi però certe volte vedi il disastro che ha fatto, è terremoto, è che fatto. un terremoto, non vedi. si vede ma spisse bologhiere, vedi i palazzi... ma un che l'ha insegnato la sala però qua, qua, Dio è invisibile, per il un potere vedi e qua ci dice guardando intorno, vedendo la creazione, tutto quello che ha creato, la montagna, che spera la luna, il sole, il cielo, milioni di fiori, le uccelli che cantano, che si vede animali. Sì. Sì. Te Perché allora dove vai a giocare cavallo? Eh, eh, eh, eh, eh, dice, eh, ti dà la conferma di un essere un miliardo di volte superiore all'essere umano. Allora. E come di Dio andiamo a questo mondo e miliardi e miliardi di volte superiore all'uomo, l'uomo erano sempre i soberani che doveva governare questa proprietà di Dio come Dio voleva, accordo alla legge alla cattività di Dio miliardi di volte superiore però cerca di chiudere il discorso perché sono lui no, no, ma allora non te non vuoi dire perché il mondo è andato in tra no aspetta per quale motivo, eh, motivo è no, il no aspetta per quale è da di sì, sì, se cominciate a interrompo come faccio a fare la conclusione se cominciate a interrompo la conclusione non si arriva alla conclusione si arriva alla conclusione se ti torni in materia e ti prendi di culo a stare zitta finché non arrivi fino al fondo però chiude er discorsi che devi accettare no, poi eh no, no. se tre ore e noi se tre ore e noi facciamo anche i concursori dei ma devi dare spazio proprio agli altri non devi fare come il prete no, pre no, ma non devi fare come il prete che fa per avere cinque ore vabbè, non parli, quando sono finito. Fallo parlare. al momento che di il miliardo di volte superiore all'uomo, solo lui conosce il segreto dell'amministrazione di questo mondo sia economico, morato c'è il futuro non è che ha lasciato l'uomo sprovvisto che l'uomo doveva adattarsi avanti che era fatto tutte le cose precise per me, era tutto programmato qua. Che l'uomo benché si crede di si crede di essere molto intelligente, però la sapienza umana serviva un solo spazio per poter comprendere noi il nostro libro. E tutto si doveva muovere qua. Perché qua circa. 3600 anni fa il profeta Geremia, qua Geremia, 1023 Sharab! Se incomincia dice tutti i disgraziati Geremia, tutti i locali Se vuoi sapere la verità non la fai niente di culo, ascoltare Come fare a sapere? Non la fai niente di culo, no! ]ilatemi. a 10 metri noi ci sono i No, i piano, vanno piano, vanno a fare così, a fare indirizzo, va a semplicemente diritto riunirsi e prendere decisione da questo codice qua ci stanno migliaia e migliaia delle cose che diceva di sì che si poteva fare sì, la la so eh, eh eh io, io non discuto io non discuto no no no, no, no. Ma se mesi mette tanti i 3.000 per i no, non no, basti, ok? non basti, ok? non No, no, no, sì, no, sì, no no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, così. no, non ma un discorso importante non ne puoi far niente di dieci minuti ci vuole minimo un'ora, un'ora e mezza e tu non è sai mica perché ti stai zitto a me a cucina va piano perché ti A zitto guarda piano guarda piano guarda piano guarda quando siete dei gran bagliacci per quello avete fatto fare Oh, eh, si sì. fai la piano ah oh. oh, oh, oh, oh. allora, allora, no, qua, qua ci dice che l'uomo aveva semplicemente diritto a riunirsi e prendere decisioni da dico, questo posto qua ci sono state migliaia e migliaia di cose che diceva che si sì, si potevano fare e migliaia e migliaia di cose no L'uomo si doveva fare governare, doveva governare questa proprietà di Dio sempre come Dio voleva, come Dio era stabilita e programmato, al momento. Ah, ha posato questo qui di... di Beh, ma qui lo faccio. Vabbè, parla non, non bene. Bene. Ma via, sono, sono... Sì. Ah, sì. già Avevo no, no, di no, serata, no, ma no. ma al mattino non si so può. No, non è importante. no? non di fatica. Al momento, no, ma io, no, io non sto dicendo niente. Purtroppo è stato meglio. Eh, magari è stato meglio. Dal 350 dopo, giusto, Mi parla un po' più. Mi ha fatto sfidiare giù. così, come un libro nuovo. E sai che cosa ha messo al primo posto? Allora, l'uomo, non avendo la mano stradata, hanno cominciato a riunirsi. Cretino. Se Cretino. prende decisione personale, stabilire le leggi umane, facciamo così, facciamo così. Però nessuna di queste leggi umane che hanno state prese per governare, nemmeno una, ha portato un 10% di successo. Tutte quante hanno portato un 90, 99% di successo la situazione adesso siamo a pangarotta no, siamo eh. a pangarotta economico, morale, sociale e fisico qua è programmato e queste cose già Dio lo sapeva l'ha scritto l'apostolo Paolo 2000 anni fa qua alla seconda lettera di Matteo ma la prima lettera sì. ah, eh. eh, ha detto che queste cose si avrebbero andato si sarebbero bene. negli ultimi giorni allora al momento che l'uomo per essere ridotto a Dio, ignorato il suo avere, ha ignorato le sue vite ha fatto fallimento ha fatto riduci il mondo di Dio nei cimiteri per quando l'uomo è rimasto vittima dei grandi problemi economici, morali, sociali e fisici allora Dio è obbligato per la seconda volta in anni di storia e l'intervento l'ha fatto pure 4.300 anni indietro, no? quando interprete con gli sfruttati di lui, facendo di cazzo a pulire l'umanità. E l'umanità di allora era una monnezza come oggi, era raggiunto il 100% fare quello che Dio diceva di non fare, se la stavano a passare sopra. E quando l'uomo ha raggiunto quel livello, il 100%, e ha fatto rinunciare il mondo di Dio e la porcheria, Dio, Dio reagisce. Quando reagisce Dio non è che te ti avvischiassi o ti fa una multa 300 panni, e dice, how Dio cane forte, ti empatia qui, quindi tanto fai panni. No, Dio quando reagisce Dio ha due lati, un lato positivo, che quando fa le promesse, buono, le ha sempre alterato, non ha mai voluto bene, ma quando fa le promesse, per stancare l'umanità non cambia idea, ma può Allora, un attimo, un attimo, un attimo, quello che torna a Pessoa, che Pessoa dice questo, che è Dio, il diavolo, il rovescio notturno di Dio, cioè durante il giorno si chiama Dio, un'altra volta si chiama diavolo dio, dia... no. si si si scinde in due personalità no, è... e quello che stai dicendo è tu falso. Eh, è falso no, è falso è falso no, no, è falso è falso perché il dio dio è il rovescio notturno del diavolo no, no, no. la del giorno si chiama dio e dell'altra volta si chiama diavolo assumiti da parte fagiolo, ha interrotta la verità perché io sta a sentire fatto. il bar. Allora mo, fatti sì, sì, al ah, interrotta, interrotta, interrotta, interrotta perché gli deixi passare, fallo parlare, fa no, no, avanti. no, no, no avanti. è stato un inciso. E noi cirdiamolo di Dio con la sua manovra. No, sono la stessa cosa, Dio, anni fallo finì, anni fallo Il diavolo è una forma invisibile! È una forma che domina la sapienza umana è pubblicato il diavolo è l'arci nemico di Dio è l'oppositore però una forza invisibile che riesce a dominare la salvezza umana e ha riuscito con la sua manovra piano piano a portare il genere umano a una commissione che non aveva bisogno di essere sottomessa alle CD yeah, però a, a me li posso dire una cosa? A te, no, ma non ma, te. Te. ma non si può sconvincere questo diavolo. E fatti spiegare, no? Ma tu non ci mai a dire questa cosa? Forse non sono ignoranti, vorrebbero un discorso importante, vorrei interrompere, vorrebbero che tu ci arrivi al lungo di 10 minuti, ma sono delle granette, sì o no? Non di un culo alzato di nozze, un me lo Non essere pazzetti giustacci, sette un'altra, sette oh. oh, tanto Ho parlato forte che se girava... pazzetti di sente yeah. yeah. voglio leggere yeah. la polizia, ma si merda sì, dai. Sono eh, una tutte persone che non hanno servito a niente Ma, ma, che... ma accente eh, la me ehm. Ma non Sì, Ma devo ragionare Ma tu ti ha fatto a me, non tu ma ma hai, hai parlato l'ora Tu questo libro ma, qua mi hai studiato Ti devi sta citta! Ora, io lo voglio leggere Io te non lo voglio sapere quello che dice questa cassetta fa 30 miliardi A me devi dare lo spazio A me devi dare lo spazio Perché io conosco la vita No, non vogliamo, non abbiamo contro di te. Armato. Armato. Ma fammi, ah, bai, bai. Non siamo contro di te. Eh, no, no, non sappiamo quanto sono ignorante. vorrebbero un discorso si muovesse. È un chiaro. Lo sa quello che vuoi dire tu. Ma non risponde il discorso dialettico. si discute. Tu dici la tua. Non è fatto vero. Questo non è un dibattito. Umano. Ah, sì. ma, ma perché non ti fai dire a stai? ma siete domani se io ti sono che il diavolo è l'arzi nemico di Dio però è una forza invisibile che domina la sapienza umana piano piano ha fatto credere all'uomo che, che ero intelligente abbastanza ah non aveva diritto eh calma. muori adesso boh, fuori, parto, parto, parto, parto. Parto. ma perché ti sta cittando? Eh? no, lo sai che ti voglio e dire? I tiotete che ci vuole più di un'ora per arrivare alla conclusione del discorso. Capisce questo guarda? Sei tu, non andato la andare, perché noi siamo amici tuoi. Ma guarda non siamo contro noi. Ma perché ogni volta che io mi interrompi? No, non ti interrompi, ti ho fatto parlare. Io ti voglio dire ah, una cosa. Tu dici, leggi le tue cose, come ho letto io le mie cose prima, ognuno dice la sua non è la sua, no. è perché l'uomo non aveva diritto a niente ma un momento, subito. un momento ogni testa è un giubbone se, se vuole stambriare, no se vuole stampare, ti no. ha ragione no. che venite, no, ma se vuole stampare, ti ha ragione che venite allora, vediamo io, io non, non avendo, ma, ma, la vera, la ma te fai silenzio sì o no? e, se, e allora fanno parlare, sono no ti ha telefono, no allora Lascia stare il diavolo, la figlia di tutte le prove Il della giacca. Il diavolo è una forza che ha riuscita con 6000 anni di tempo: piano piano è riuscita a convincere l'uomo facendogli credere. Il bottone Facendogli credere se intelligente abbastanza, puoi decidere personalmente come devi governare il mondo, non hai bisogno di essere sottomessa a Dio, alle leggi di Dio, altrimenti sei uno schiavo di Dio. L'uomo ha creduto a queste cose, perché il diavolo, definiamolo che con la sabbia umana è come il telecomando che cambia il programma della televisione. Allora l'uomo, proprio dall'inizio di questo secolo, che il diavolo è sceso sulla terra, Sendo impossessato il 100% dell'uomo, come facciamo, a sapete, proprio all'inizio di questo secolo è venuto sulla terra e vita? Perché questo l'ha visto l'Apostolo Giovanni nel 70 Cristo e l'avessi iscritta all'Apocalisse, i quattro cavalieri dell'Apocalisse ci hanno stati fatti fu. Cosa conferma l'Apostolo Giovanni la rivelazione all'Apocalisse? Che nel 70 Cristo Dio tramite un angelo, ha dato il privilegio all'apostolo Giovanni di vedere come si avrebbe ribaltata la situazione come si come fosse ribaltata quest'ultimo secolo. L'apostolo Giovanni conferma che all'inizio di questo secolo ha guerreggiato Cristo e Gesù e il lancio di Dio. Come Dio. guerreggiato? Hanno fatto una ah, guerra. Ah, eh, Gesù e il di Dio. Valle e Da capisco. sempre per Roma. La zappata alla bocca è eh, come se sì, facessi sì. di cura a tanti zappi No, zatti. perché fanno parlo da ah, qui ci hai hai visto, visto. Sì. vorrei solo una zappata alla bocca, no? Ah. Il diavolo ha perso la battaglia, li hanno spiacciati sceso Li hanno scelto sulla terra, come è sceso all'inizio Ci furono pariti? Come ha sceso sulla terra, sta cosa fa? All'inizio di questo secolo? Ha inserito nella sapienza umana Comani? Oh, ha inserito nella sapienza umana di farsi aeree L'unica normale ha fatto esplodere i governanti l'uno contro gli altri, ha fatto esplodere le due guerre mondiali e dal 190 fai il tribu la star perché tu non sai niente niente niente niente sono, sono, sono... ha fatto ignorare eh. dall'inizio di questo secolo perché fino al secolo scorso il mondo era ricco perché il diavolo stava in cielo disturbava ben poco l'uomo e l'uomo al 90% rispettava i dieci comandamenti, il risco, magari, mondo era ricco. All'inizio di questo secolo ha no, fatto smettere. Allora da quando noi abbiamo fornecato no, il silenzio. Fai la persona inyugata, stupido, stupido. Dai una persona educata. Fai una dimostrazione, eh, non è ricco, dai, non Allora, il mondo bocciata, che bai, vada piano, vada piano. Con un palazzo poggia su vada 10 pilastri, dipende dai 10 pilastri. E poi vengono spezzati i pilastri. Ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma questi pilastri cosa sono? Anche il, I dieci panno. comandamenti, dai seduti nominati per il mondo sono avevano un valore come a dieci pilastri sotto il palazzo. Il mondo poggiato dipendeva dai dieci comandamenti. Fin nel secolo scorso, li hanno rispettati. Il mondo era lì dall'inizio di questo secolo al 1914, è stato spezzato il primo. Dio dice non uccidere, il governante hanno fatto le due guerre mondiale allora, non uccide uno dei critici. L'uomo non è di ha eh, le cannone d'armate, ha spianato tutto. Il 90% del fallimento economico, morale, sociale e fisico, ha venuto la 50 lettera. sta zitta! pezzo di merda! Eeeh! Amencovi! Il 90% della colpa del fallimento è venuto da qua, il secondo. Quando scorso, miliardo, siamo, sai quando era l'umanità il secolo scorso? Un miliardo. Sai quanto siamo oggi? C'è stato un boom di 6 miliardi se, l'aumento. L'aumento. Per quale motivo? Nato comandamento. <sussurra> Stai zitta, non fa sempre la cippola fresca. <sussurra> e il sai? E il boomerò, non c'è stato il boomerango. La donna d'altra il secolo scorso non può negare il secolo scorso non solo era più vito fare sessuali, Regis, eh? era anche più vito parlarne quest'ultimo secolo libertà di sesso in aumento di semplice di persone ma ricordati. non è dovuto alla libertà sessuale per il ma fornicamente aspetta Continua. allora per <ride> essere ignorati solo questi due registra la hanno era il mondo e tutti piedi ma, eh, ma il mondo è a bancarotta per questioni economiche sì, sì, sì, sì. certo questioni... quando io prima non ero al corrente di certe cose non ti ha parlato di una persona tu parla quando poi, aveva problemi puoi però puoi imparare una più cosa più. e prima che cominciava un discorso importante che una persona sai come faceva ma si bagnate il vino cioè, <ride> cioè, ma quando è vino si in Italia no? Eh, sono una mezza allora, e non ci ho fatto la mezza bocciga, allora. Chiudiamola! Ci eh, usiamo l'argomento, perché qua se ne tratta le cagli, non se ne tratta più che si può discutere, arrivare a una compagnia. Ora hai detto la tua mo! Allora, se parliamo che annibolo, ti va parlare che tu il che le vino riuscite a togliere e ti no? no, Ma hai detto la tua, mo, fai dirla tu. Allora, allora, dire dire la sua! Quello che ti dice per soffarmi! è tutta merda che dalle cose che li libra, perché no, se tutto questo, questo riguarda una vera no, no, merda, il, so. mo bene, il mondo, il mondo non è aiuta Ma allora, se tu dici che tutto il mondo è una merda, ora hanno scoperto che dalla merda si può fare il petrolio, il petrolio è una cosa cara, vuol dire che la merda se vuoi no. sapere la merda tua quante vale? No, aspetta, oh, no questa filosofia è, è Non no. vale un bottone, io non frega i soldi Prolla, prolla, come dire E, a parte eh, le chiamo con la curata, ho fatto parole Ascolta, io ho scontrato questi Mi dai a me la, la dialettica, diavetica, questo non dai che ah, eh. posso rispondere alle due... Io ho sentito qualsiasi cosa? A me, a me No, no. Ah, Nicolo, fa la persona intelligente. No. Qualsiasi cosa se non risulta scritturato no. eh. sulla Bibbia, sulla parola no, di è la Dio, è eh, favola, sono filosofie, perché l'Apostolo favola duemila anni fa, 2 di Timoteo di... no, ma. No. L'Apostolo Paolo ha scritto duemila anni fa che alla prima lettera di Timoteo 4 fai il video pure a stai zitto. Ma Ad... po... no, non rispondo sulla. No. L'Apostolo Paolo dice che si avrebbero allontanato del tutto dalla fede e dalla verità ma mentre avremo andato dietro alle favole a falsi insegnamenti a insegnamento ah, di demoni e l'uomo ha fatto bancarotto rotta ma non vuoi dare la bibbia no, io sapevo io sapevo no la bibbia non mi interessa, ti rispondo su quello che hai detto tu non vale la, la pena rispondere a te io perché ho rispettato eh. ma no perché tutti quelli che eh. sai la bibbia e quelli che sanno i molti uomini uomini come te La, da altri libri ma non emerta, ma non è merda ti hanno dimostrato ma è. di essere merda ma non è. Sì. che stavo deve parlare noi è dal mio cervello però come dici tu ah. io l'accetto dal tuo cervello non dai libri no, è dalla Bibbia quello che dico io ne quello che dici tu e di uomini come te che mi erano fatto credere che quello che loro dicevano era una verità noi l'abbiamo creduto no, l'abbiamo la seguito e al 2012, se mi dà la netta, alla fine, siete un muoio. L'ignoranza. Beata ignoranza. È mille e mille se segreti. Deve dire beata, noi. Oh, lascia bene. Lascia bene. Casa, non dire, so, dire, dire, no. so pentire negli ultimi giorni ah, eh, e negli ultimi ah, giorni pende, sapendo ah, che ah, non vede e dici: Così vai a fare. Però Gesù so fa, questo lo dici tu e eh, lo dici: chi? Perché, Ma perché lo voglio vedere? Perché ti fa comodo a te. Eh, sì. Però Gesù eh. sa come dice che tutta quella che massa che sarà quasi il 90% la pensano come te che dice: Non gli vogliono servire, non vogliono accettare però poi dici che l'ultimo giorno si affollano dici che piangono come disperati no, questo è da vedere perché. no, no, lo dice qua ma è da vedere beh, ma... qua... no. quando la parola è di Dio dice non va controbattuta. Questo non è un dibattito politico, la parola di Dio è come la carta geografica: nessuna persona ha diritto e si mette a controbattere. Dice no. Allora è come Hitler: Hitler dicevi la parola mia, e, e, no, no. e c'entra Hitler, eh, non sono e capito. quella parola Hitler o Mussolini, se lo fa. La parola di Dio, nessuna persona ha diritto di controbattere Dio perché questo non lo si fa. E eh, va bene, negli ultimi giorni faccio compromesso. Per quale motivo? Perché però... io mi devo cedere a no, no, no, Negli ultimi giorni. Un momento, no, ma mostrare sta me. E off. Questo tuo Michele, di chiaro, che sembra che è ricca, no? De personaggi a un paese. Per no, di... fa, fa, ma, no, LA LA MAMMA per essere, Ma, pur, ma pur, per pur, ricca, tu sai che tu signori? essere ricche vuol dire che ha rubato. No, non è le persone che c'è no. mm, Eh sì, perché Questo perché le, le, dice? le persone che, che sono ricche non possono essere senza la rubato C'è chiede, certo ora ragioni coi piedi Certo ora paesi, questo sai dice Gli stupitoni del paese che s'hanno avuto un bottone Le soldi si li ha mangiati le puttane che gli giochi, si li ha bovuti, se li ha fumati poi se ci sta una persona che ha usato un cervello, c'è cioè il supermercato, è stato un grande appaltatore, ha fatto ricchezza, sa come dice, Oh ma qui gli ho arrabbato, perché senza arrabbare i soldi è meglio fare. E come? Sono tutti? qui ha tenuto dovuto un grande supermercato, ha fatto un grandi costruttore, ha ha lavorato. Oh. Allora, eh, causa problema ah. Vabbè, basta che tu hai la carta geografica e si riconosci la carta geografica la mappa stradale hai tutti in mano ti devi attenere e fermare a quello che dice la mappa stradale la carta geografica non ti devi mettere che tu vorresti sapere nel 50% in più dell'America al di fuori di quello che dice la carta geografica, la mappa stradale no? non lo pu... oh, allora, che cosa devi fare? devi diventare un esperto di come si legge la carta geografica, la mappa stradale e allora puoi, tu puoi, tramite la carta geografica, la mappa stradale puoi sapere tutto a riguardo di tutte le nazioni, no? da Londra, no? E allora? Allora, aspetta, fa parlare, ma allora no, non mi smatte. Allora, aspetta un po', invece la gente, allora la, la cosa che deve fare la persona sapere sape tutta riguardo di Dio e del mondo, il passato, il presente e il futuro, perché le cose avvite male, perché Dio non ha fatto queste prima, che cosa farà subito? perché non fa di più, perché ha fatto di meno perché fino adesso non è intervenuta a risolvere i problemi. Questo lo dice la Bibbia, fa parlare! Allora la persona ha daffare di cool. Però la persona ha da di ha a studiare la Bibbia. Allora, quando si diventa, mentre studi la Bibbia, la Bibbia ti dà la risposta a tutto quello che tu vorresti sapere. Ma da fente di cuore a studiare la Bibbia, a conoscere tutta l'interpretazione della Bibbia. Invece la gente vorrebbe fare le cose a modo suo. Che non si vogliono scomodare di studiare la Bibbia, di capire l'interpretazione. E vorrebbero dare, vorrebbero sapere tutto. Senza studiare la Bibbia Ha come a quella persona è eh, la festa che ti cieca Tu pure sei nato e merda ancora Eccoci Paolo, se la persona, ci sta, vediamo, no, ci sono state delle persone che non sanno usare la scomoda a imbarazzarsi. E' stanco! Uh, no! So, no top man, eh, said, no, i scefetti, magari sono importanti quando hai staccato forti e prurenti. Uh, first letter in Timothy 2, four, the of Paul, he say. The Paul said, it's clear, when he writing in the Exodus 20... You mean you want to try to say that Jesus is the God like on top of the world? False, you don't know why. All you get there, uh, in one, one kind of Bible, you find, you want to try to say, in the beginning you say, you also the world. The word became as a God. You, you get that just in one translation of the Bible, in the King's James Bible. And we checked another five translations, you don't get that. Just in the King's James, you understand that? Oh. Even Jesus said uh, in 10, 10, 20 different books, Jesus, 20. It's not so he uh, said, from a sedition. Post-Pel, s Baptists, all this group, you know when you walked out from the Catholic, 500 years ago. Because you didn't... Now, what is your point? Wait a minute. You didn't well, want to stay under the pope. But automatically, you carried with yourself the same false belief, the false teach, You also usually Catholic because you counted with yourself oh, you, you, you, any group, any religion, Protestant, I give the proof evidence 50% is true, the rest is not. I bring it in the place. You're born again, prosper, 707, 70, Baptist. We will agree to disagree, okay? How much you want the bet, no, therefore no, no, no. we sit down. we we are not, we are not, we are born again, we are messianic, right? Mm. But we are not coming on the religion. So for number one, Protestant, um, uh, Catholic, that means nothing to us. Yeah, yeah, but wait a minute. That means nothing to Wait a minute. I agree with you, Rayet, before you think six, seven, prove evidence, okay, with you believe, you now. <laughs> slowly, slowly, I give you the Bible to talk, eh? Yes. You confirm, that okay, when you come to the judgment today, everybody is going up to that end. That's right? Yeah, eh? not so, no, not everybody. Not everybody. No. Not everybody is going off to heaven. Well, I, you not him. No. Not, not everybody. Team, not team. Hey. Not team. Maybe you could be right. No, no, no, not him. Because if it, have, it we is we have it. two things <laughs> going on here. You have the mom and the beast. I want well, to be myself. You have you have the beast. not just you it's not you alone have freedom to talk. We have freedom to talk it's a it's a one sided argument that you're holding. I'm not with him. No, you have to be able to listen too because we have to be able to communicate. We have an opinion, you have an opinion. I am not saying that your opinion is wrong. I am saying that you are talking about religion and we are not believers of religion. We are believers of Yahshua Himashiach who is Jesus Christ in the in the Greek as you would know him. You say, um, everyone is going to go to heaven. I am saying no, not everyone is going to go to heaven. Well I hear it from so no. many born again, confirm concern, no. the when will come no. the judgment the day. The judgment, God, God, right? Hashem would love everyone to go to heaven ma è già aware che alcune persone sono choosing to walk the walk camminare the di to che the walk of di tornare da loro to e di venire con sinfulness sangue di Yahshua. alongside che ci sta questa donna Io ne trovato migliaia di chisti che fanno tutto un sì. Ecco la Madonna addolverata, che non dimanda in fondo. Non posso chiederti, non sto solo la Madonna. Ecco la Madonna. We, we agree to this. You know, my darling, Matthew 28, 19, Jesus said, make the life. sable and baptize yes. the name of the Son, yes. the, uh, the name of the Father, the name, the name of, of the Son, and the Holy Spirit. Because out of, they are one. Just When you say the name of the Father and the and name of the Son, it means two separate persons. Oh, no. Because if you seeeth the Father, if you seeeth the Son, you see at the Father, the Son said if you see me then you see at the Father yeah, yes. but when? there and then No. yes you say who see me now? you are now? Not at, the, at the judgment today but you, are not you get the choice to see the Father you are not Christ because Jesus said who fooled me? who agreed brother, with me? Brother, agreed with my Father my and you walk inside the new system yes. my yes. darling I, you You never beat me, even with three years, because I put it off, thousand people! I leave it with you. And I give the proof evidence, I the oldest book this. you've read. I wish so. no no so. you I <laughs> I <laughs> <give> <laughs> the bad, I wish you the bad, I wish I wish the bad. I give the proof <laughs> evidence from the Bible, I write it down. You know what you said to me? My eyes is not important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 He said that God is warned every man to be saved up. My Master come to the truth, before the judgment the day, You need to fool Jesus according to the Bible. And what I find it out to you, 95% of the way you fool Jesus. No... This is a different place and a different time. The spirit theology. you receive spirit uh, doesn't, receive, uh, doesn't belong, receive from from. belong from the God. It belongs from the devil. No, my brother. Because when you fool Jesus in a false way, yes. the devil is very hard. Yes. He gives you power you know inside what? your place. You are the one who made a lot of money. You are the one that is the one that is the one that is the one that your the one that come the one like is the one like is the spirit of Christ the is a gentle is the one that is the one that is the one that is the one that is the one that is the one that is the is But in, in, in, I may not know anything, but in I walk by faith and not by sight. I walk by my faith. I don't walk by sight. No. I walk by the in faith i believe in god in, in i have seen god's kingdom yeah. i wait for it to come and it is by my faith that i walk Go. i will not walk right by the words of a man okay the bible I will is saying by the, words of the yes, bible Jesus. is say, that the, is it the, the god. is without, god's kingdom yeah. i wait for it to come and it is by my faith that i walk Go. i will not walk, no. I, don't, I, walk from i walk away from him three times No accord with the Bible, and so I was happy with will... Jesus has all these and Jesus Andrew, Andrew, he was born in Makkah. and he was born in from and he started preaching in e from the end of 14 years. vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos What do you done? Start um, talking to about nice. the family. What you started? What you may have done? I don't know. I don't I don't know. I don't know. What do you choose to show? do you What to What have to have to the work around making shit. What is from the Bible, is from who? What my wife is saying, no one is saying. No one is saying that she is. But now, now, who comes to do good in the day, Jesus, it's a fool of Jesus. He gave salvation, because of the the of father, first electric right in the day. Do it, you see. Well, every month. My master comes to truth because he gave one God and one magnetic thing. You never see no man. No man no You turn hurt nobody! not it, that's not it! That's not it! That's not it! That's not You That's not it! That's not it! That's not it! That's not it! That's not it! That's not it! That's not it! That's it! I'm not standing from your salty cheese and so pressure. Actually, you're just a precise time again. You don't get nothing. Love you. You're pushing on the wall. You're getting money. War, war, war. You should have something to put down. Okay, okay? Okay, He said, I speak and not immediately. He thought he spoke. He said, he's going to go. Don't lie. Okay, listen. Nobody's <laughs> calling Jesus. Jesus. Yes, sir. Listen. Yes, sir. One. One. One. One. One. One. One. One. One. One. One. One. One. One. One. One. You train to do it all! Says, you train to teach! I'm You, you can't be sure to do it all! Because! You Because you go right. you. You you go. I appreciate it! I appreciate like it! I I No! No! Stop! Stop!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 Okay, that Christian Listen, listen, that Christian, that Christian, when Jesus is no, that's not. I don't When really you choose your son, you say, who agree with me? For? When I come back, I believe in my father salvation. When I come back, that's no no hey, no, no no his... the to in the news. When he is huge. why the surrounded by himself. Why? My man, he can to order and he's the news. You are not, You are You are lost. You are you want my train football my team that you must say you're the best you can balance but it's just to give some money the God but that chance to us or and they come to the end. like to tell you how many forms in the Bible each of you? No question. No question. No question. No question. No question. No Catholic Bible. Catholic Bible. 73 books. Protestant Bible. 66 books. Jesus! What is the Orthodox Bible? It's an Orthodox Bible, AD 1 book. Yeah, I want to know one thing, John. Who come to do judgment in day? Jesus alive, come to do judgment in the day. No. Malbec is died one time since 700 years ago. How did you, how did you rob you when somebody is dead? If you pray with two men's You are the uh, help from the God. Jesus you, you pray my own I, it's it's I must, make Now, has come to be you gentlemen, and Muslim speakers, you he hasn't read the Quran. When he talks about the Quran, even now, if you have not read the Quran, how do you know what is in the Quran? He talks about it. Muhammad is Muhammad is He has never read about Muhammad is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 Way, but he's a murderer! Keep away! If he's a politician, he's on the side of Satan! What's wrong with push you? Push you're not, you. not believing free speech! I don't believe in anyone! He's, he's not a right. free speech! You're alright! You He Why are you getting upset? I don't know! Be careful, you're getting a heart attack! You're a dumb fella like me, be careful! Because I count by his meeting, not at all! There's the answer for you! Because you're ignorant! You're ignorant! And you will go to hell for what? Because you're wrong! Your above the God, you put you, your intellect above the mothafide, you put your intellect above the mothafide You don't feet, like heckler, feet. they're hitting the christian up there all the time, nobody oh. complains oh. Nobody complains is the christian do I Nobody complains do I And they're all complaining now aren't they? Because truth you will not go listen to You will not you you? listen to truth No way! Are you mad? You won't listen to me. I need to listen to you. Listen to you <laughs> relax, keep relax, away. I want to listen to relax, you. Me. I want to listen you know want to you. I want to listen to you. You, are keep you away. aren't a heckler. You aren't a heckler. You are preventing me from speaking. That's what you're doing. preventing me from speaking. So you are hindering free speech. No, no, no. Let me ask you a question. I want to ask you a question. Did anybody ask you to stay here? Listen. Hey, hey. No. Listen, it's just, listen, people will not ask anything. Does anybody want him to stand? No! no. You Fuck know God. why? You know, you know why? Because you reject the truth that no. you okay. yes. You want yes. to listen to this? Yes! yes. You want to sure. listen to murderers? Yes. Yes. Yes. yes! yes! Okay, off you go then. Thank okay, yes. yes. Thank you. Thank you. Oh, Thank you. La parola di Dio solamente per il Spirito. Questa donata per lo Spirito. Questa donata per lo Spirito. Spirito Santo. Done la, la parola di Dio. Tu, lo Spirito, deve, Santo, deve lo spirito Santo lo riceve quando no, tu sei di Dio. Tu ti insegna. Dio ti insegna. Dio ti insegna. pensano che quando ti si Dio ti insegna. Dio ti insegna. Dio ti insegna. Dio ti insegna. Dio ti Younger man, when he left the farmer with his pockets full of money. <laughs> oh, oh, oh. No March no 10, no no the 19th century, the 5 the the 50th the 50 the the but when you are what is, you're going to spare it from I find it 95% of which the problems absolutely no on talking about the number that she was scared from the doctor the dialogue was really you're talking i would get started shyly i'm trying to get to the shallow home all I'm going to come out of this. I'm going to come out of this. One day, one third time. You, you know what you say to me? And I'm The way father, no Republican, You say, you say, all is enough to know how to The Bible is saying, the faith without anyone is there. Come are and like like home, to and you are everywhere here, the you We would like to bring you love and promise you. Ciao team! It's a strong power It will be pushed from the devil. Now, a lot of people like you notice know it to me. Jesus came to me. One day he shouted to me, Franco, he touched me here. I said, I was not the right, of Jesus, he was a devil. Because Jesus says one thing, now nah. everybody see me when he was alive. When he comes back. It will come like a man, it will come like a flash from the Orient to the Occident, but he said, be careful, if somebody is in Jesus there inside the desert, don't go, don't leave it. If somebody is in Jesus inside the room, don't leave it. Because 2 Corinthians 11, 14, the Apostle Paul, Postle, what is confirmed? He said don't be surprised, because the devil, you carry on the dress like an angel like the Jesus, the corner of the people. It don't be surprised if they get false, positive. Now, my friend, I match you on the back. I can give you one, one or not. I'll give you 95% of what you preach. It's not a problem. done it before. Now, with one or two, You have to do that you to you so different ways can tell me what you believe in the Bible and then you can tell another word about Ma poi I said che non want to continue. You don't know why you don't want to continue. So basic... because the spirit you receive my friend it doesn't belong from the God from the devil. And when we put them the true in your friend the devil you know what he's doing che it, you see you ahead to move away. because the bible is saying the il world is under the devil the They hold this group of false Christians for to take the people away from the truth from the Bible will be pushed from the devil's spirit. anyway i have been polite i listened but i wanted to be excused and... yeah because be you want to do that because you can't beat me because you've been beat jesus you need to And Jesus has all the Jewish people, you know what you say? Ah, oh, that not the right one. Oh, because he never chased away the Roman Empire. Because the Jewish people, was uh, expected to make the Jewish people free from the Roman Empire. You see? We can. Uh, what's the uh, point? What's uh, point? You, uh, you still wait after two thousand years, you still wait for Jesus. When you Jesus, you also derive the Messiah, because thousand thing I What are the 40%? Well, have you got a question or you just want to make a speech? Mm -hmm. You can get a letter and speak if you want to make a speech. If you want a question I'll answer it. Yeah. But yeah, you're just yeah, speaking. Okay, might. Why? might. Okay. <laughs> why you, you still wait for Jesus, for the Messiah? When the Jesus was Roman a church that way, the Roman Empire, that was no Jesus job. Let <laughs> me answer this man's question. I can only answer one question at the time oh, okay. maybe i should have five people <laughs> okay. Okay. but uh okay you The credo is this, we believe in one God. Listen, we believe in one God, the Father, the Almighty, the maker of heaven and of earth. Okay. Jesus is the Son of God and he's equal to God his Father. He's equal in nature, but he is not God his Father. Jesus is the only member of the Holy Trinity who became a man. God the Father didn't become a man. God the Holy Spirit didn't become a man. Only God the Son became, he took the flesh of men. Well, fair enough, okay. But God is one. We don't believe in three gods. It's one God by nature, three persons. Father, Son, Holy Spirit. No, it's three times different. Matthew 28, 19. I've arrived at Verdure. The These ones are vagliacciate. They don't have any value. Yeah, the musicist has made to him! the grass, New York City! You you're on I'm going to let somebody the ground. This the, soul. the you going to You can tell me what you're saying. Sandoval is better. Do you have a question? No! Because Jesus Matthew 28 19... Sorry, I didn't hear what you said. Jesus, you said. Matthew 28 and 19... Jesus, you said. And the same. That's right. Matthew 28 19, that's right. I like that song. What did you say? Matthew, Queen, here, 19. 19. Teaching them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teaching them. Another big problem. You can say. Hold on, hold on a minute. Wait, wait, wait. Hold on. No, you said your word. They're not separated. They're not separated. You can say. They're not separated. Don't tell lies. They read here. When you baptize somebody, You baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit because they're not separated. Give it to me. Give it to me. Come on. No. Come on! You're reading your Bible, Ross. You're reading your Bible, Ross. You, you confirm. Jesus said what Jesus said, and you have more faith, and you'll be able to move mountains. Was he talking about mountains? Or was he talking about you mountains say. in your head? You you're can, religious, that's what you're saying. You, you can are. confirm to the spirit of Saturn. That's right. When Jesus, Matthew 10, 19. And here she said, above me, the people who take the gold and the, the, the frankly and the man. But you don't need to worry the way you need to talk. Because that time, the spirit from the father got to do this. It's no a person. It's the power of the God. I find it out 99% what you do, not according to the Bible. In that way, when you come to church with the you don't get salvation. Because it's, it say that? it's a man like you. Where does it say that? With the minute. No, you're adding to the Bible. A, Where does it say that? It's a man like you. You know what you said to me when I did this. He was wrong. He said to me, All is enough to get faith to be sent up. Brother. When in the Bible he said, The faith without like the walk in the action is dead. All the want you do here is not. He's dead. Come on over here. Lord, I'm Come on over here. He goes to the Pope's house. He wants to tell me about a different gospel. The portable Jesus portable. said, if anybody, the, even an angel from heaven, brings any other gospel, let him be a curse. He the, said, here. The Pope's being a follower. He said, in Galatians 1, if anybody brings a you, different you gospel, let him be, to be a curse. He's a liar. He has a demon. He has a demon. That's what it means. <laughs> what it. Like I'm just a patty. That's all I am. I'm not ready to be a patty. I'm clever enough to know one thing. When I die, I'll go to heaven. You know why? Not because I'm a good man forever done good things. That's not going to get me in heaven. Like in you know, all the good deeds you like, They won't get you into heaven. The only reason I'm going to heaven is because I accepted the Lord Jesus Christ as my Savior. And because of that, He's going to take me into heaven. And there'll be a party going on when I get there. It'll be a great day Stay with me. And I'll meet all my friends. You know, Micro, Jonah, about a flow. She up. Don't look for a building, whether it's a mosque mm -hmm. or a church or anything of that. That is faith. Because Jesus said, if you pray secretly, God will get this one from, you know, from a vibe. Yeah? And you can't get grapes from a thistle bush. If you get grapes from a vine, you get thistles from a thistle bush. If somebody brings you the gospel of peace, then they're sent by God. If somebody brings war, hatred, divisions uh, between nationalities and religions, if they bring that kind of message, that's not from God. Because the gospel is the gospel of peace. First and foremost. Yeah. Well, that's part of it, yes, but it's more than that. Born again, yes. I have been born again by the grace by yes. the Spirit of God, every of God. The first letter of God, the first letter of the day, is to confirm that God is born, that every man is the same time, not judge anyone. But I must come to you, when I find The you preach, the you read, 95% is the law of God. And when you... Well, I just wait a minute. I was just quoting you. Wait a minute. I spoke to wait. 10, 10, 10, 10, 10, 11, the sinner in God. And when you follow Jesus in the cross, the you do it. And following Jesus in the cross. Yes. I just quoted Jesus. And Jesus, Jesus said, I'll, repent I'll, give, I'll give you five. Yes. I'll give you five. I'll give you five ideas. You believe that when somebody dies, the soul is going up to their strength. The soul is going to die. When that falls, because the word the soul is from the Greek literature, the Greek literature, confirmed soul is a person. You confirm that the spirit is a person part of the eternity. It's wrong. Yes. Oh, yes. I just said it down. Born again, I know that. No, hang on a You can tell me. You confirm. No, I didn't confirm anything, I just said no. The Father? You said, you said that I believe something, and I just said you don't. Wait a I told you I don't. And then you said, oh yes did. Yeah, you do. Yes. So said. you know what I believe, but I don't, I, yeah, yeah. I don't actually know what I believe. Yeah. But you do. I've never yeah. met you before. Wait but you know what I believe. And you believe that the Father, the Son, or the Spirit, is an alternative? No, I don't. believe No? No. If you are born again, I know you're all are born again. You believe that the father, the son, or the parent is alternative. When the apostle Paul first letter of the method, confirm one God, You want to make it. You can God again confirm. Yes, Jesus is the medium. Wait a We confirm the spirit is a person part of the eternal thing. You said that. I never said that the spirit no, is a person. I don't believe the spirit is the person. All are born again, you can Oh, me. I'm not sure if I was born again, but I've had experience where I was born again. When you choose Matthew 2.8.19, you say, above me, because you feel me when you're taking a call in front of the government. But when you are in the front of the government, You don't need to worry, the Holy Spirit is from the Father, yeah. the Spirit is so the power the Spirit is so the power will be the seed Father. and I contend, check the 99% what you do, you are comfortable by. the Bible. Is that kind of the you are in sight in the world? And that's what the from the God, It people are from the devil, because when you the the folks with The devil very hard. You come in your heart and give you spirit. You're born again. Salute the rubbish. I've been inside for six months. After six months, he came to my house. So sorry, who okay. you? It's a Joe I wouldn't Oh, you You give me the 50 proof oh, of evidence day. So what do you do, you oh, are. Oh, I I, do. I, do. I oh, When you I give, I the How you. you know what I do? Listen to me, you know I've to you quite a long time. You you you've been quite rude to me. What not I've not done, a, done you. is I've preached what Jesus, not Jesus not taught. I've showed, showed you that I've taught, I've preached what Jesus taught. You and you've not. been very rude to me. You've and, told and, me, you refused me of things that I've You've told me that I've got the devil inside me. Yes. You say the devil is strengthening you. I'm strengthening you. In the fridge, 95% are checked, no accordable value. when there's no accordable value? Yeah, you haven't shown me anything that you, I believe. You, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I want to change yourself. Go, go, go. Can you show me one thing that I've said that doesn't work in the Bible? Well you are not born again, you know? But well, Jesus said, Jesus said, unless you are born again, you can't yeah, see the King yeah, to die. So Jesus said well, that, that I didn't mention it. What do you mean? If you are born again, you say, you must be born again. When you are, you I didn't say you need to be born again. again. I said you need to repent. When you are done with this meeting, it means that Jesus is oh, saved. You need to change your personality. You need to renew your personality. man in your place. When I see my place, yes, the born again. The place. The, the born again. No, the the place. Come on, go away. I know so much born again. Now The top man, when I did the yes. game, <laughs> the top man, the no, the top man, to the bottom man, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. the top man, the top man, the top man, yeah, top man, the top the top man, the top the top the man, i don't belong to a church. I don't belong to a church. You don't belong to a church. I don't. I don't. My job man is Jesus Christ. I come here and I tell people to repent. Oh, you I don't no. tell people to go to oh, church. I don't tell them about it. Oh, oh, you are no, no part of that youth. No. No. No. No. You have no use. I need Jesus. You need the request for something. And you make the communication on go away. Go away. I don't know if you're still going. I go away if you're still going. I don't know if you're going. Cioè, la commedia è bella, per questo tutti quanti pazzi vengono qua, ma questa gente, eh, come faccio a fare la commedia se tutti quanti è tutto proprio da manicomio, questa è tutta ah. roba da manicomio. Ora veniva, ci deve spiegare qual è il culo di questa gente, eh. sono dominate da uno spirito satanico <ride> e poi quello uno lo deve dire lo. capisci? Perché questa è roba da manicomio cioè capite perché siamo qui, questa è roba da mani gomme no? eh... allora, non, non è un caso, questi sono dei ciarlatani in cerca di gloria, che raccontano sempre le stesse cose, ma non sanno che cos'è, cioè di una cosa, ma non sanno questa cosa com'è. Ora America, America, da pastore diventate santo e ci deve spiegare un motivo, perché questi qua parlano di noi, questi vogliono questo ci vogliono far capire, questo lo fa capire che anche il pilote c'ha la tosse, capisci? Ora ci devi spiegare alla gente perché il pidocchio c'è la tosse, Dico io, si può, si, si può procurarci, si possono segurare questi qua, Giorgio! Giorgio, questo è anche per te, ora lui ci devi spiegare la vita a te. Allora quale potrebbe essere stata la causa del 100% di questa gente sono qua fino a domenica, anno dopo anno, a cercare di rilarsi la pelle fra di loro e trovare la ragione e non riescono mai a mettersi a scatto. Sì, sì, che non so che argomento è e eh, eh, che chiede a lui allora, dire. Dai, fammi sentire la tua voce dai, yeah. dibattiamo. ma sto dicendo a questi amici che loro devono studiare la vita per conoscere la figliaia d'artiglio che ha arrestato la causa che ha avvenuto il mondo compartimento della sua conversione ah, che la e eh, allora... vuoi la risposta? la risposta è semplicissima perché la parola di Dio è messa in mani dei bastardi di gente senza scrupolo senza nessun principio di e solo il Dio dell'aro è una loro sera. quindi la religione la ha colpa è la colpa di chi pratica la religione No, la perché... colpa è stata riapparciata No, ma diciamo, qualcosa, no, no, ma no, no, no, la religione cristiana no, no, esiste nel 2650 E vabbè, ma la religione esiste no, prima della Tepatia del no, no, no, no No, eh, in... sì, eh, no Siamo vabbè. nel 2017 yeah, E quindi però... la, la religione cristiana esiste nel 2017 Il 25 dicembre mi festeggiava l'inverno romano, è il sole, perché il sole comincia a risaltare c'è una disputa so... tra i cattolici di 8 voci adesso va bene quelli lì sono 6 se giorni la cappola non rispetto al calendario quindi i cattolici la mettono il 25 con loro allora, e la mettono nel 2 va bene però metto i calcoli sono matematici un giorno più basta allora ti faccio una domanda sai anche tutti gli africani fai questi calciatori quando sei andato? quando il sole era da quell'altra parte registrava vabbè vabbè vabbè non mi dico ah, è una cosa così vabbè vabbè, fammi parlare per perché... piacere eh, ma se bravi parlare yeah, quello, quello che, è... che dice lui non era ha curato le vabbè. no no è come un'erba che non vesta bene allora, c'è la mica in mare c'è il mare scorda eh, no, eh, no no, no e non interrompere no, no, no, non interrompere se lui non ti fa la domanda no, no, lui non fa la domanda parla a Vanfra e tu come cazzo e, parla e, tu? come una fontana? Ma, ma tu dici puttanato dalla mattina alla sera, come cazzo dici? Fai parlare fra lui! Che questi sono tre tutti familiari. D'accordo ma... E invece siccome può negli sono traduzioni no. sono... Frato, sono frato, frato, fammi parlare. Frato, frato, quello che vorresti dici non è accurato. Allora, il fritto, fritto, perché? Allora, il funerale la Bibbia non dice, no, no, non non fatto fatto tutto, panno no cimitero, no cazzo, no brillante e nel funerale. Dove vuoi essere? Al un al No, spiegami, dove vuoi essere? Poi ho quel giusto aspetto, eh. non gli perché il allora, mi lasci il tempo di anche di dire una parola ma non ci serveva giusto eh, ma io ti sto dicendo che fino all'inizio allora la ti forma. lascio il tempo di finire e poi dopo mi lasci anche un po' di tempo per me a dibattere Altri, altrimenti yeah, yeah. me ne vado no no no te sbagli sbaglio. allora leggi bene la bibbia no sono sono no no no no no no no no no mi eh, so che è così, so ah, Dammi la prova, dammi la prova, andiamo ai la scomparsa, la la spinta, la però la spinta, non spiega la spinta, la spinta, la spinta, la spinta, la spinta, la la spinta, la la e poi non sai chi l'ha mandato qua? Chi? Indovina chi l'ha mandato? mandato? Il governato è questo sport sistema. Ah, il... ma... Guarda, io ne faccio a noi per sto dicendo, io ne faccio Io non sono italiano. È venuto qua. leggi il mio nome. Eh, ma io... vedi qua. no, c'ho meno pena yeah. Yeah. Ma se frequento Michele Antonio ho diventato scemo e la, i testimoni di Giovanni ammettono Gesù Cristo ma amore, tu, io ho sentito parlare sempre di Dio, ma mai di Gesù Cristo come sto guardando? Forse perché Gesù Cristo ha detto e l'imperatore romano l'ha ha dice io sono il figlio di Dio. L'imperatore romano dice ma è Dio, sulla terra sono io e tu vuoi dire che sei il figlio di Dio e l'ha fatto crocefisso. si sì, fanno okay. gioco... Pessoa pure diceva qualcosa eh, su questo qua giocano a carta ascolta ti volevo dire e poi chiudiamo che Pessoa dice che il dio e il diavolo sono la stessa persona il dio di giorno si chiama Sole e poi di notte si chiama Luna perché il diavolo è la luna per Pessoa non l'hai letto la... quella radona che va al ballo in maschera e che si incontra? Della... C'è un libro a Messina che, che me l'ha dato Michele che lo voleva indietro, ce lo devo comprare, di Passiglie editori. Lo dovresti leggere quello. Comunque, guarda, non perdiamo molto tempo perché sono qui concentrato su una tomba che devo pregare per il mio amico. Hai capito? E poi ci vediamo e discutiamo di tutta questa pilastrocca. strocca. E un amico che, che è 30 anni fa... Parateci, cioè, non so dove metterli. c'è la pedra la Bibbia, un libro inventato come l'ha detto Carlo Max che non esiste la Bibbia, non è mai esistita sono tutte chiacchiere quelle e di banchieri di lì e ancora ci credi eh. ricco ti ricordi quel periodo della tua ricchezza, il periodo aureo della tua vita, la, quando eri ricco e ti divertivi a giocare a donne Adesso ora parli così della Bibbia quando allora non ne parlavi che navigavi, navigavi come il re Mida e non come il re creso nel loro oggi siccome navighi nel piombo e eh, allora parli così comunque ti devo incontrare perché ti voglio eh, portare a raso terra ti voglio far ragionare Ricordi e, e una cosa come l'ha detto quel vicario inglese la religione è l'opio dei popoli e Carlo Max ha ribadito la religione è l'opio delle malte Vuoi eh, puoi rimanere solo a Ega Grob una... No, nell'immondizia, <ride> deve cambiare aria, zona. Eh, ma io lo so dalla polizia, ma la polizia mi ha fermato, mi ha che è quella persona, Dice, Sì, non ci possiamo eh, Però a me, beh, sei andato ieri in chiesa da il di Domani, domani guarda. Vai, vai. Vengo io <ride> povero ragazzo, che pena mi sbaglio. Non sei stato in chiesa a pregare il bambino Gesù. No, il bambino Gesù, quello che è nato a Betlemme il 25 dicembre. No? E lo dite voi i cattolici, i protestanti, i testimoni di Geova. Ti eh, ti Amerigo ti ho detto sempre, ha detto un vicario protestante inglese la religione è l'opio dei popoli, Carlo Max, il fondatore del Partito Comunista Mondiale e del Manifesto ha detto che il, la religione è l'opio delle masse hai capito? e non ti entra nella tua testolina perché hai una testolina piccola come quella della ranetta ma lo vedi quanta gente che ride qua senti, senti il rumore? ti senti i brusì senti una cosa adesso ti lascio perché vedi vede, oh, la birra si sta riscaldando ciao, ciao. barbecue, look at Hello. Hello. My friend, how are you? How are you? Oh, a is alright. It's a good one of it. Er, What Bye. It's great. What Non lo sapevo. Non lo sapevo. Lo sapevo che venivano qua. Io lo avevo capito come domani vai dai, dai portoghese. Ah no, no. Ah, se, eh. ho detto al ciccio. Ah, ascolta. No, ti pagavo. Ho detto che tutti i commercianti, commerciano me sono un banco, sono un commerciante di far o andare a venire. quest'anno purtroppo non c'è la gente che va ah, la prima Secondo te, Anni, eh, secondo te, secondo te, ogni pazzo ha il suo posto che si merita? non, non, non è, è solare, io voglio stare nel tema che ognuno di noi è tutto un cammino, No, se, se, sapere, se, ogni pazzo, no al, eh... se ogni pazzo ha il suo posto che si merita, tu e a me righe. voglio sapere se siete al posto giusto e Annibalo, Dio ma ah, io, io ho letto il no, no no no no ferma qua ah, tu non sei abbra, la no no no un po' perché no no no no no Adamo. no no no no no no no no no no no no no no se no no no no no no no no no no Eva è la leggenda del Dio momento che poi Eva doveva partorire, doveva fare i figli e doveva riempire la terra poi l'errore fu che il diavolo si è trasformato come una serpente e ingannato Eva e tutto è andato a rovescio poi ecco tu stai a bere il fine c'hai due, due bicchieri bevi in due bicchieri Fotografo, film, film Annibale Il diavolo il Comunista, stalinista A con Ha ingannato a nipo <ride> Il diavolo Dio ha creato a nipo si doveva mangiare un. Eh. Il diavolo poi Ha fatto vino eh? ha fatto trasformare vino Così la gente si prende le di come a nipo tu ti fai pure la biosina certo? Ora vai a pure a me. pure cioè la biosina pure la biosina pure la biosina pure la biosina pure la biosina pure la biosina pure la biosina pure la biosina la biosina pure la biosina pure la biosina pure la biosina pure la la biosina pure la biosina pure moglie e mari danno il rapporto sessuale, però poi Ma io te no, non... no no fammi parlare prima, poi il diavolo è, si è concentrato suono, di continuo e ha sempre cercato di, di, di fa, far fare l'uomo quello che Dio diceva di non fare. Era lunga la cosa. Eh, sì, io quello che voglio dire io è questo. Poi 7 miliardi e 200 milioni così statisticamente, statisticamente oggi che viviamo no, no, no, no, eh, sul pianeta no, sul no, globo terreno. terreno, non lo so chi siamo noi, prima lo so che siamo sotto un capito. secondo chi siamo? Cominciate dal presidente Lara repubblica, venendo all'ultimo passacamino della strada. Ma secondo te? Io non so come diamo, dobbiamo risolvere la nostra esistenza. Ma secondo cioè, te? Il punto è questo, come noi dobbiamo speci... eh... specificare l'esistenza. Specificare la nostra esistenza. Perché io esisto al mondo? Questo è un problema che la filosofia si è creata nel mondo antico, da Platone, da... però già perché... da. oggi Questo ah, avanti. Perché noi? Devi perché perché tu, allontanarti perché dal vino e dall'acqua. Tu, Dalle tu... donne, ecco, ecco. dalla sigaretta, dalla droga e allora, anche degli amici che hanno Allora, perché, perché tu si sta muovendo? Ma, ma quello che ha creato la, la birra e il vino è un altro uomo quello. quello che ha creato tu la tu birra e il vino un uomo è, la... è un altro uomo altro... È un altro uomo che l'ha creata per te, per farti gioire La vita che ha presentato il vino no. 3.000? 3.000 anni! E io? Allora, ci fottiamo con l'altro! Ha detto Giorgia, ok, ha detto Giorgia... Dissimo, conosci a me? Sì, abbiamo questi dividiti, ti conosci abbastanza. Ha detto, il Papa ha detto, ognuno cerca la propria salvezza di tutti cerca la propria salvezza e non la salvezza di tutti per dire se tu hai fatto il tuo dovere no lui mi ha detto a me dice se tu hai fatto il tuo dovere a te che te ne frega a te della vita degli altri salvati tu con questo capisci cioè con questo dici sono d'accordo col papa perché il papa dice Ognuno, il Papa ha detto, ognuno cerca la propria salvezza e non la salvezza di tutti. Allora questo dice, dice, ha detto Giorgici, chiesta se è stato madre, cosa bisogna fare per avere la vita, la vita, la vita eterna? La salvezza. Ma ecco dove stava la merda. Il padre va capito. Basta che una persona lui non fa male a nessuno. E... Sta a posto auto non si deve interessare invece non è così perché quando che de... da pastore sei diventata santo eh? questo non è una scelta giorgio devi stare tranquillo che questo una persona la decisione viene dall'alto non è una persona che personalmente decide vuole diventare un discepolo di Gesù. Quindi in questi tempi che siamo alla fine di questo sistema, Gesù, Dio, sta nascendo delle persone che le andare in giro a maestrare altre persone. di pazza da casa per notte non staremo qua a discutere e allora perché la guardate i figli perché quelli sono pazzi e dici ma quelli sono pazzi perché sono pazzi allora dice a Giorgio alcuni come modificare la pazzia e la follia, tu prendi un dottore dei pazzi a forza di essere coi pazzi diventa pazzi pure lui yeah. e così mi è successo pure a me okay. allora Giorgio per Amerigo ogni scusa è buona per mettere in atto la follia di Don Pisciotte alla corte di Brantaleone cioè noi siamo la corda per tutte le uova allora c'è la giocata tragedia di America tragedia di non essere riconosciuti dalla critica come il più grande pazzo della storia questa è la tragedia perché non dicono sì. sì. se la critica e perché è la critica perché la critica non sa apprezzare la pazzia di America. io l'apprezzo ecco no per... no il genere umano è abituato a apprezzare la è off yeah, è off è yeah. off okay, sono tre anni, pendeva girando il mondo fa pubblicità però non ogni anno le cose continuano a peggiorare un 5% ma questo papa è falso o è vero?